In questo nuovo video oggi finalmente vi darò l'annuncio della prima parte del progetto che sto covando da un paio di mesi da oggi è live il mio sito internet ho deciso di creare un sito internet perché avendo due piattaforme, YouTube e Instagram, alcuni contenuti vengono pubblicati da una parte e altri dall'altra. E questo comportava il fatto che molti di voi mi scrivessero: io sì, dove trovo questo? Dove trovo quell'altro? E per tanto tempo, fino adesso, per rispondere, andavo alla ricerca del video in cui parlavo di un determinato argomento, oppure che sapevo che conteneva quella ricetta, perché bene o male, io i miei video me li ricordo quasi tutti. E linkavo il video alla persona come potete immaginare uno, non riuscivo a rispondere a tutti e due, anche per me era molto time consuming quindi ho deciso di creare questo sito internet che essenzialmente ha un contenitore di tutti i miei contenuti. Ovviamente l'ho appena aperto e non contiene tutto, sto cercando di implementarlo, anzi se volete che io inserisca qualche contenuto che ancora non ho inserito fatemelo sapere che provvederò. La grafica e l'accesso alle pagine è molto semplice e facile, ho una pagina dedicata alle ricette sia dolci che salate e ogni ricetta ha un'introduzione cioè vi racconto un po' come ho ideato questa ricetta e la motivazione dietro questo piatto poi c'è una foto e poi ci sono gli ingredienti, sotto poi c'è il link alla videoricetta che può essere un video su youtube o un video su instagram, questo format mi permette anche di inserire i link agli ingredienti che uso, quindi se volete riproporre il mio giga pancake, basta che andate lì trovate tutta la lista degli ingredienti, cliccando sugli ingredienti andate direttamente al sito dove io vi consiglio di acquistarli se non ce li avete nella vostra dispensa e una volta che avete tutti gli ingredienti potete accedere al video e riproporre la ricetta, spero che questo riesca a facilitarvi un pochino la ricerca delle mie ricette o che vi dia ispirazione una volta che state surfando la mia pagina poi c'è una parte dedicata al blog quindi degli articoli ho molto ponderato su cosa scrivere in questi articoli se creare dei contenuti totalmente nuovi che non riuscite a trovare né sul mio instagram né sul mio canale youtube ma ho pensato di dedicare questa sezione alla parte più profonda che cerco di esprimere nei miei video quindi sarà un breve assunto di ciò che poi esploro nel video, per ora trovate soltanto un articolo sui miei allenamenti dove appunto do attenzione principalmente a il messaggio che quel video voglio far passare cercherò di stare al passo e di mettermi al passo magari con contenuti vecchi che voglio che rimangano bene impressi nero su bianco però questa è una parte molto elaborata e molto più difficile quindi con calma mi metterò al passo queste sono le pagine principali che trovate nella barra del menu in alto ovviamente non ho parlato di una pagina che è allenati perché quella è la seconda parte del mio profondo per quest'anno che uscirà fra un paio di mesi, vi dico prima del Rimini Wellness e a Rimini Wellness succederà qualcosa. Queste sono piccole anticipazioni, non voglio dirvi altro perché deve essere una sorpresa per tutti. Potete trovare qualche indizio di ciò che sarà appunto nella pagina e potete provare a indovinare ma secondo me vi stupirò alquanto. Poi dalla home scorrendo in basso ci sono delle icone, queste icone portano a diverse sezioni che io ho chiamato sottopagine, cioè non volevo renderle delle proprio pagine da mettere nel menu, ma sono dei contenuti che ho voluto inserire da cui si può accedere soltanto dalla pagina principale, quindi ripartono con la pagina di allenati, le ricette, perché quelle sono un po' il focus, soprattutto la pagina allenati, e poi c'è un'icona che vi porta al mio canale youtube, dove essenzialmente è la mia vita, poi ho creato una pagina, pagina dedicata alle serie tv. Voi sapete che sono una fan sfegatata delle serie tv, io non guardo la televisione, guardo tutte le serie tv su Netflix o Sky e quindi siccome so che voi condividete con me questa passione, ho creato una pagina dove vi listo tutte le serie tv che secondo me bisogna guardare almeno una volta nella vita. Ne abbiamo spesso parlato nelle storie su Instagram, quindi ho deciso di creare un una pagina dedicata così che sapete dove andare a cercare le mie serie tv preferite Poi ho fatto una pagina dedicata agli sconti Al momento vi posso soltanto dare sconti per Bulk Powders. Epilate e New Entry Waterbeat Society, il centro dove vado a fare idrospinning. Come per Epilate hanno scoperto che sono un influencer e quindi abbiamo deciso di creare una collaborazione e creare un codice sconto per voi. Tutti i link, tutte le pagine, tutte le cose sono cliccabili, il sito è accessibile sia da computer che da mobile. In una parte del sito in basso vi potete iscrivere alle newsletter. Tranquilli, le newsletter le dovrei iscrivere io, ma ammetto che... Sarà molto difficile che io riesca a scrivere una newsletter Sicuramente vi manderò una mail il giorno in cui lancerò la seconda parte del mio progetto E quella probabilmente sarà l'unica volta in cui vi romperò le valle Quindi sentitevi liberi di iscrivervi e non perdervi nessun aggiornamento La creazione di questo sito so che può sembrare una cosa banale Ce l'hanno tutti un sito Però io ne vado particolarmente fiera perché l'ho creato tutto io, praticamente un mio amico mi ha comprato WordPress, me l'ha consegnato in mano e io senza sapere nulla di come si utilizzi WordPress ho iniziato a lavorarci. All'inizio ero lentissima e non capivo la maggior parte delle cose. Siccome mentre modifichi il sito puoi vedere in anteprima reale le modifiche che stai effettuando, io continuavo a fare avanti e indietro per vedere cosa stavo combinando. Ad esempio cambiavo qualcosa, andavo a vedere e magari tipo le immagini mi coprivano mezzo sito. È stato difficile, molto divertente. Se ripenso i primi giorni non sapevo nemmeno barcamenarmi e ora dopo un... Mese e mezzo di lavoro sono molto migliorata, ho appreso organicamente e spesso mi chiedete come ho imparato a modificare video, filmare eccetera. Così ho preso l'applicazione in mano Final Cut e ho cominciato a smanettare smanettando, smanettando, sbattendoci la testa andando a vedere i tutorial su internet, su youtube che ormai si trova di tutto capivo come fare e lo stesso è accaduto con la creazione del sito quindi se non funziona bene se c'è qualcosa che mi volete consigliare di cambiare magari eh, compare un'immagine troppo grande magari si blocca magari vi apre la pagina in un'altra pagina e quindi vi dà noia fatemelo sapere perché così cercherò di sistemarlo e capire cosa non sta funzionando quindi assolutamente datemi il vostro feedback e fatemi sapere se vi piace il sito se lo trovate funzionale um, basta, io spero che questa idea di creare un contenitore di tutti i miei contenuti vi faciliti un po' l'accesso ai miei contenuti spero che vi sia utile, spero che il sito vi piaccia e spero che siate eccitati, come lo sono io, per il progetto che vi svelerò fra due mesi. E basta, sappiate che tutto questo lo sto facendo per voi. E vabbè, voi avete fatto tantissime cose per me, quindi <ride> ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! ovviamente testolina pera che sono, non vi ho parlato di una cosa fondamentale e molto importante che è il logo mi sono affidata a un visual designer per creare questo logo essenzialmente sono due elementi la luna e la fenice la luna per ovvi motivi per luna che è stata parte del mio percorso è parte di tutto quello che sono e mi ha aiutato tantissimo nella vita in generale la fenice come simbolo di rinascita e siamo riusciti a mettere insieme questi due simboli in un logo che personalmente adoro, mi piace tantissimo sono strafelice del risultato è stato un lungo lungo processo e spero che appreziate il messaggio dietro questo logo basta, ora penso di aver detto tutto per davvero